Ciao a tutti! Quando inizia la storia? La storia ha una sua data di inizio. Quando inizia la scrittura? Lo storico per ricostruire il passato ha bisogno di documenti scritti. Prima parliamo di preistoria.